Okay. e, e devo fare una cecchinata con il lupo così. guardate che bel palletto che ho Callino CR7 di merda Mettiamo start? No, torno a lobby. Siamo... È più alta la mia Guarda No, è più alta la mia Già, Già ma, ma qual è, la, qual più è alta? la più alta? Già, ma vedere. è fa vedere. Già, ma sei un nano Qual è la ma più alta? Cani. La mia? Sono alto quanto Brando, quindi a mezzo Di poco Sì, Se sei alto come me? Sì No, no. E no. in pendenza. E l'ha già crocevia. Va bene. Ma io quando faccio crocevia muoio sempre subito. Ah, Chris eh. Mirasi. Grazie Chris. Pillikissi, sì. Pillikissi, sì. No, è un po' troppo, Dai, un po' troppo Chris. Vabbè, preso il tentativo. La, la prudenza non è mai troppo. Attenzione, c'è gente, c'è gente. Che ciali, che no, dove? Dove? No, dove, dove, no. Dove? no. passo l'arma. Ok. Lu vieni da papi. Ma su. Bello mezzo? che ha visto un po'. Ciao. Non sapevo ci fosse ancora lo squalo. Ok, ho preso lo squalo. Uccidetelo, quei uccidete lupi. Ehi, vacca la peppa! Aspetta l'arma mia. mia. Che, che non c'ho No, dai, però. Ma non è giusto. No, ridatemi no, l'arma però. però. Gente. Io ho ucciso io, io. Ahmed Chris. Aspetta 20. Dove? 120. Dove? Dove sono pushabili? Vai, lupo. lupo. Ah, eh, morto uno. Quello stupido. Dov'è? Dov ah, è andato. Ok, è morto. Okay, morto. Ma voi siete Ma tutti staccato? Ah, ah, ah, ah. Porco di sì. Eh, morto un altro. Mi restate. Aspetta un attimo. Mi resti Chris. Eh, non è il momento. No, mi copri e mi resti. Tanto sono morti tutti. Mi coprite e mi restate. Sono qua, aspetta. Devi aspettare un attimo. però Non è che la gente è, è flash. Aspetta un attimo. Che cazzo fai? Sta arrivando gente a, a nuoto. Ah! ah, dai, dai. ah, ah. Bravo, Chris. Bravo Chris, Chris. Non riesco a scendere da sto cazzo di lupo. Porca troia. Sto per morire. Giuro che ho 15 di vita tanto non ho messi due di quei cosi no, non si rompono ok mi sono ripullato ok prendiamo le cura bomba que vabbè ok le cura bomba tengo un po' io di cura bomba c'ho 8 e stai cittini 8 cura guarda bomba la su, la su, devo fare una cecchinata con lui. eeeeeeeh tu... Ma rompiamo tutto. Tutto per una jump pad. Ah, comunque c'è gente qua davanti. Ah, ma oh, c'è una vai, jump. Ma pusha, pusha. Ah, perché hanno fatto tutto quella cagata lì? Ah, col lupo. Una Grande crisi, li ha fatti cadere. Fatti è una jump. <ride> oh, Ma, ma, ti... stai fermo, lupo. Che ti voglio io pusho col lupo. Chi mi segue? Vai, tu, vai, vai, vai. Io... Io un Io Io lupo. lupo. Con tutte le volte che ci hanno fatto cadere è noi il mondo vado a fanculo Vai dove ruba Bessia Guardalo veloce Ciao. Ho una kill in tutto Oddio, questo Io, questo. Tutto questo. Oh, allora, io ce due. No te ne è una hey. hey. hey. hey. C'è C'è la bananina pusha, Gente, gente, gente, gente dove? non la vedo sono qua, sono qua. Perché? Ah, oh, ma sono lì dietro. Chi è morto? Se mi fate salire... Chiudi. Arriva un amico. No lupo! Cattivo. Ciao Leo. No Lupo? Entrate dentro la casa, entriamo. Sono sopra. Io spacco qua. Oddio, oddio. Eh, sopra, porba vieni Sì, lo so. Cattivo lupo. Eh, borba una mano mi devi dare. ho messo malissimo. Ok, Aia. Ah, yeah. Oh gli ho fatto tantissime crackatti. <ride> che mi ha preso. Dov'è? Ok. Oh, Ma dov'è? Dov Morto uno. questa è davvero un mino. No, sotto uno. Sì, io so. oh. oh ma.. Morto questo. Morto lo Io i lupi non li uso più perché. E devo fare una cecchinata col lupo. Si S è mangiato il pe. Oh. Brand, devo fare la cecchinata col lupo. Devo fare la cecchinata col lupo è stata ferma brando scendi da luca perché? devo fare la cecchinata ok oh. vieni, parlo, vieni, feloci, però. ma ce ne eh. sono due Dov'è? c'è a Chris? mangiare ah me ah no, ah, no. ah dove sei? Ma il fratello ah ah ah ah dove ah ah ah ah ah dove sai che ti devo dire una cosa? Cioè sì. ti devo mettere una cosa. Ehi. Vieni qua che toglia. Ma vai nel fornino del nano, giusto? ah, ah. ti fa un No, no. no. Oh, Al 90% sì. Perché no? Mm. Uh 2-4, 2-4. Buono. burro eh. eh. <susurra> Come sei a materiale, Giamma? Hai che visto, Giamma? Ah, hai vi quella visto. Roba allora. Giamma Hai visto? Ma perché lo chiamato il sì. Eh. Perché è un hai un Pokémon Bosaur? No, eh. Ma lo so che è un po' chi è Bulbasaur. che ha la uh, il, di... eh, se, il, eh, il Il fratellino Il Bosaur. Il brando Il gino Il Bosaur. Il Bosaur. Il o l'ha trovato Il trovato Il Bosaur. L'ha trovato. Okay una seggiata <ride> se no, se no picchiaviti se ci riuscivi io e cristiano ma e tutto siamo sotto quello che d'oro la, dove l'avevi la, la trovato la in giro in giro no mi sta per schiettà lupo mi sta per schiettà ma che facciata e che si stanca ma io ho il vampo fuggile Doro è il, il pompa... Vabbè ah io l'ho eh, cecchinato sulla... d'oro L'ho cecchinato sopra il lupo l'ho fatta Leo guardami Perché il lupo è messo così? È solo Leo lì. guardami Ci vedo Ci vedo Dov'è il tipo? Non lo so Io metto delle cose qui Eccolo, delle... eccolo, eccolo. L'ho detto io che devo... Ah, il bello che mi ha guardato con... per un attimo. Ci siamo fatti la fottina vicenda con uh, il cecchino. Ah che... hey. io lo puscio. Ma anch'io. Non penso sia lì sopra. Eh, io lo puscio, lo puscio, lo puscio. Se ti dicessi che mi hai cecchinato... Se vuoi buttare giù i t fallo pure, eh, però... Avevano ah. pingato io, lì e che cosa? Eh, lo vedo L'ho sfirato Già ah. mi fa fare... Eh ormai è un po' tardi Eh eh Mettete... Mettete... Kill quante? 8 e...